È nata per proteggerti È nata per raggiungerti Ed ora è qui Pronta a difenderti È nata per colpirti È nata per lanciarti Ed ora è qui Pronta ad accoglierti È nata per sconvolgere Non ha niente da perdere Ed ora è qui pronta a rispendere, sulle spalle la tensione nella testa una canzone ed è già qui è la rivoluzione Per sorriderci, è nata per dirigerci, ed ora è qui pronta a illuderci, è nata per stupire, è nata per salire, ed ora è qui pronta ad agire. La sento, la canto, la urlo, la gioco La percepisco, nella mente brucia come un fuoco È nata per volare, è nata per sognare È nata per restare, e poi di colpo bruciare Vai, ti prende e ti porta lassù in alto La sua presenza è come un dolce canto Ricorda non esiste un limite alla tua ambizione Per una vita migliore serve la rivoluzione, vai evoluzione. Il motto dira, voluzione, tutto va torto, ferve, rivoluzione evoluzione, è nata a tu va storto, è nata per agire, è nata per sconvolgere la passione, è nata per restare fatti colpo bruciata, è nata per proteggerti nazione, ti è nata per baciogerti e